stupidaggi <susurra> In Voodoo è un servizio di telefonia che mandando il tuo nome e cognome città al 4870 870 ti dice cosa sa di te. E fin qui tutto ok. Il problema è che come fa esattamente a sapere tutto di te? Chi è in realtà Voodoo? Benvenuti in... Paranoia. Effetti collaterali. Deve esserci qualcuno. Ma Mm. Qualcuno mi osserva. Ma chi? E se fosse la vecchietta del terzo piano? Lei sa tutto di tutti. Deve essere lei. No, aiutami! Fa mentà, fa mentà! So, te sei butu, Ma sei! Ma che stai a sì, sei è conosce? Quindi mi stai dicendo che hai ucciso la vecchietta del terzo piano perché secondo te lei sapeva che tu avevi una penna rossa nel casetto destro della scrivania? Esatto, brava! Ah, sì, ok, ok. Polizia? Salve, sì, eh, vorrei denunciare un omicidio. No, no, no, ma chi sei matta, oh! Non puoi chiamare la polizia, loro sospettano! Ah, sì, come Voodoo intendi? Brava, esatto. E se Voodoo fosse la polizia? Oddio, oh, devo chiederglielo, io lo faccio rinchiudere. Chi sei? In via! Come no? Maledizione!